ciao sono marco voglio dirti durante questi due passi che sto facendo tanto per defaticare un po' e dopo anche oggi una corsa meravigliosa voglio dirti che cosa accadrà nel momento in cui tu decidi di punto in bianco di migliorarti questo succede normalmente a chi vuole intraprendere, magari all'improvviso, rispetto a quello che faceva prima, un'attività nuova ehm, perché vuole magari raggiungere traguardi diversi, perché se fai qualcosa di diverso è chiaro che puoi raggiungere qualcosa di diverso. Se tu non fai sempre le stesse cose non potrai mai raggiungere qualcosa di diverso. E di solito a queste persone che cercano di migliorarsi e di aumentare il proprio livello succede che vengono un po' eh, criticate, boicottate, vengono prese a male dalle altre persone che frequentano normalmente. Questo perché succede? Perché in un modo o nell'altro stai diventando diverso e non lo fanno diciamo in malafede, lo fanno semplicemente perché ti stai lentamente discostando da loro e queste persone non vogliono, ma non lo fanno volontariamente, lo fanno così perché gli viene stai distaccandoti da loro stai diventando diverso o diversa ovviamente quindi se te, tenti di migliorarti se tenti di fare qualcosa che ti possa elevare un pochino eh, in, uscendo dalla tua routine abituale eh, questo automaticamente ti porterà a frequentare persone diverse per forza perché poi in un modo o nell'altro se le persone non vogliono eh, come dire, progredire non vogliono accompagnarti nel viaggio del progresso, eh, purtroppo dovrai andare per conto tuo e ti boicotteranno, tenteranno di boicottarti. Te lo ripeto, non lo fanno perché ti vogliono male, lo fanno perché ti vogliono bene e perché però pensano, diversamente da te, pensano che fare qualcosa che comporta dei rischi possa farti del male i primi a fare qualche cosa del genere possono essere per esempio i tuoi genitori o i tuoi cari perché ti dicono no chi lascia la strada vecchia per la nuova quindi ti boicotteranno in qualche modo quantomeno moralmente non praticamente ma moralmente sì. e tu stai lì un po' oddio ma farò bene farò male già avevi dubbi prima poi ci si mettono anche queste persone a cui vuoi bene che ti diranno queste cose non dargli ascolto sii sordo o sorda devi essere sordo o sorda davanti a determinate cose perché perché l'importante è fare il primo passo poi tutto il resto viene da sé che poi non è la prima cosa da fare però il primo passo è una delle cose molto importanti fatto il primo passo puoi continuare poi successivamente tutto il resto della passeggiata o della camminata o della scalinata successivamente l'importante è fare il primo passo è l'incipit di una nuova vita e si sordo o sorda, ok? Ti saluto con un abbraccio, ciao!